un nuovo video! Oggi faremo una nuova challenge con Ops. un penarello e un foglio ma prima di tutto vai con la sigla! Ok, il nostro di Jumbo ci ha portato la benda con l'anguria o cocomero, non so come lo chiamate voi, la intossiamo io dovrò uh, disegnare da bendata e mio papà mi dirà cosa disegnare ovviamente quindi partiamo con questa nuova challenge questa mi piace molto vediamo un attimino partiamo con una cosa semplice semplice semplice io lo disegnerò in piccolo perché se lo faccio troppo grande eh, poi cambiamo il foglio ah ok va bene facciamo per partire una cosa che sembra facile ma non lo è un cerchio ok Ah, vediamo un po', dai dai, ah, un po', dai ci siamo. Partiamo allora, adesso facciamo qualcosa di più complicato. Vediamo una bellissima stella. Una stella? Fai una stella. Ok. Yeah. Bene, adesso iniziamo sempre di più a complicare le il... cose. Facciamo una casa. Una casa? casa. Ma... Basta. Okay. <ride> Iniziamo a essere un po' più complicati Quindi possiamo iniziare a vedere Qualcosa di un po' Ho Anche disegnato Che si capisce da un po' meno Va bene, va bene Allora Mi sai disegnare una bottiglia Una bottiglia? Certo cioè, Non è che la sappia disegnare benissimo No. Sembra un bel pupazzo di neve. <ride> di neve Un po' squagliato Un, un po' sciolto, sì sì Dai, adesso okay. Proviamo a fare Sempre più difficile Una zucca di Halloween Ma è semplice Qua Guarda che è proprio carina, eh! È proprio carina! La zuc zucca di Halloween! Un pochino! carina! Dai, qualcosa c'è! Dai, metti bene la venda ci vedi! Allora adesso disegniamo un bellissimo pesciolino! sembra un, un pesce, un, pesce un po' sgangherato e anche un po' squagliato bellissimo bellissimo andiamo sempre un po' in difficoltà eh benissimo adesso abbiamo completato il foglio cambiamo Monte, proviamo a fare qualcosa di molto più complicato grazie adesso faremo faremo faremo mi piacerebbe vedere un bellissimo paesaggio di montagna un paesaggio? Sì, delle montagne delle casette un sentiero Prima, faccio una piccola cartolina con un paesaggio va bene? va bene va bene una piccola cartolina di montagna che il gusto ci guadagna <ride> faccio ah, un bel praticello verde anche se non è molto verde perché è blu però poi faccio le montagne la neve un bel sole non so, qualche uccellino gola okay. va, va bene faccio faccio un pulcino <ride> Ma cos'è questa roba? Ciao, vedete amici, che bellissimo paesaggio <ride> lunare, più che paesaggio di montagna. paesaggio cioè, con le case, con stato, le case. C'è stata una piccola frana in montagna sì. però, eh. e le case, dai, si dai, case più non o non meno ci sono, dai. Sì, peccato dai. che è frutto, eh. Ci si può, ci può sempre migliorare. Adesso facciamo, mettiamo la benda che arriva una cosa molto molto più difficile. No, no. Giù, non mi hai portato fortuna. Eh, ma tu non lo ascoltavi. Oh, bene, bene. Allora, adesso faremo quello che ti chiedo, di fare un gnomo. Un gnomo? Della foresta. Un gnomo della foresta. Un della foresta. Un gnomo. Come ha fatto lo gnomo innanzitutto? il cappello. Il cappello come? Il cappello a punta. Il cappello a punta. Dai, il cappello a punta con tanta... con un bel nasotto e bel tanta marpa. Carto. No. Beh, vediamolo vediamolo a fianco a quello, a quello originale, vai. Ma da dove è comparito? comparso, comparso. comparito, non si dice. Vai, eccolo. Gnomo della foresta più o meno uguale. Tra le montagne e Gnomo, siamo un attimo un po' persi. Però possiamo sempre migrarci. Dai, allora facciamo un'altra un richiesta. La nostra super challenge ci fa una richiesta che questa non puoi assolutamente sbagliare. Visto che tu pratichi lo sport del pattinaggio su rotelle in linea, un bel pattino in linea. Uh, ok. Vediamo che cosa ci sta per preparare, ti ricordo che i pattini in linea quante ruote hanno? 4. Quattro. quattro oppure 3? tu ne usi 4. Quattro. quattro. Ok. Ok. Cos'è che ha dato? Ah, si sì, il freno. Eh. Il freno ma tu non lo usi mai, mm -hmm. tu non ce l'hai, okay. mm -hmm. le, le tue scarpette mm -hmm. non hanno Direi. Basta! Vediamo? Dai, che è venuto bene, dai! Sono sì. dei roller un po' particolari. Per Babbo Natale, anzi, per Jumbo Per Jumbo Un po' <ride> patinato in cima a te. E per noi, no? Per noi, no? Per Foresta! Adesso io vorrei che tu non mi facessi Ma... un disegno un po' particolare. Fammi un. Una pianta con un vaso magari un cactus. Mm, un cactus. Ma un cactus ci sono diversi. Tipi. Un cactus verde a mo' di rosellina. la terra è fatto vediamo beh ci assomiglia un po' facciamo vedere sì. facciamo vedere ai nostri amici fa vedere l'originale ecco qua mm. giralo un po', piegano così almeno si vede meglio oh, lei doveva disegnare Giulie doveva disegnare, fallo vedere bene alla telecamera mm. ecco qua questo è quello che doveva disegnare realizzarlo benissimo sì. adesso facciamo una super challenge e andiamo a disegnare vedati una dai torniamo un po' più sul semplice prova a fare una t-shirt una maglietta Perfetto, vediamo. È venuto fuori quasi un cactus. Sì, no, è la maglietta un po' particolare. con tante braccia. Per un polpo. Per un polpo. Brava! Adesso prendi pure questo altro foglio. L'ultimo, poi basta, se no sprechiamo. C'è un e gli alberi che tagliamo non va bene. Allora, okay. disegnami la tua adorata cagnolina. Sì. Lo so disegnare benissimo cane. Osso, non li so disegnare bene gli ossi però proviamo ah, che carino carino bello mi piace Sì. questo è l'osso e questo è il cane possiamo far vedere che effettivamente il disegno che ha fatto la Giuli mettilo a fianco lo stesso che fa sempre e quindi è perfettamente indovinato dai adesso rimaniamo sempre rimaniamo sempre sugli animali e disegnami una farfalla una farfalla la farfalla può essere abbastanza facile il pennarello. No. Posso ripare? <ride> sì, fallo. Ah, okay. Mettici bene la penda. Una bella farfallina colorata. Mm. Un po' la farfalla. Dai, questa è azzeccatissima. Questa l'hai proprio centrata, bella, bella, bella, bella, bella. Adesso vorrei che tu mi facessi una cosa un po' particolare che è proprio... Secondo me, una molletta dei panni da appendere. Si, sì, si, sì, una molletta. Beh. È semplice. non e... È semplice, semplice, mi dire semplice. Becci. Becci. Becci. Becci. Becci. Becci. Becci c'è anche l'originale. Oh, non l'avevo visto, eccolo qua. Fai vedere, tac, e vediamo come l'hai realizzata. Dai, sembra quasi una farfalla. Beh, dai, abbiamo ah. quasi finito la nostra challenge. Io voglio vedere adesso se tu realizzi Cosa? un pentagramma di note musicali. Fare il non ti dico le note. Fai un pentagramma, che cosa sono un pentagramma? Lo sai bene? Oh uh, aspetta, quante ne ho fatte? Hai fatte mm. quattro. quattro! E cinque. Ok. Poi? Fai la chiave di violino. E eh, non bravo. Mm. E poi inizia a farmi delle note, no, a caso. Senza... Vediamo, vediamo, bellissima! Bravo Giulio, bravo Giulio. Senti praticamente questo è uscito bene, bene, bene, bene. Ok. Dai, adesso possiamo andare alla nostra conclusione del nostro video, salutare i nostri amici. Ma prima mi devi disegnare l'ultima cosa importante. Il tuo amico. Metti bene giù la benda. Non frega, vuoi disegnarmi per favore? Jumbo! Jumbo! Va bene, vai! Ok, Cos'è che stai facendo? Spiegami. Tipolino! Che sono quelle cose che stai disegnando adesso? Le zampe. Le zampette? ciuffetto o tuffo e basta Credete? che bellissimo questo uovo con le zampe uovo? uovo. <ride> è un uovo con le zampe <ride> nuovo con le zampe ti piace giumbo? bellissimo giumbo sei proprio uguale perfetto perfetto benissimo allora adesso vogliamo innanzitutto prima di chiudere andiamo a vedere tutto quello che abbiamo realizzato dai qua più o meno ci siamo ci siamo avvicinati ma il livello era basso poi questo era un livello intermedio quindi hai saputo fare benissimo il tuo stivaletto con i pattini. E qua è spettacolare, mi sono venute benissimo le note musicali, la chiave di violino più o meno, quasi non è proprio ben precisa, però va bene, va bene, va bene, va bene. Insieme al nostro gnomo, il nostro amico Jumbo, vogliamo innanzitutto fare una ultima cosa, la nostra rubrica dei saluti quest'oggi per la rubrica dei saluti saluto Giorgio Aurora da Montagnada, in provincia di Padova Elena da Bannate e Federica da Grossetto ciao a tutte quindi per iscriverti basta andare nel link in descrizione la tua mail è giulicami.com chiapshrocymmail.com oppure lasciare il commento e quindi se questo video vi è piaciuto mettete i like e entrate a far parte del club di camellini iscrivetevi al mio canale e ciao